Non è un caso che TransEuropa è lanciato l'anno in cui scoppia la grande crisi finanziaria che colpisce l'Occidente dal 2007-2008. Fino a quel momento noi avevamo un mondo delle biennali, dell'arte contemporanea, che era un mondo molto simile alla finanza globale, che ci troviamo spesso a contrastare, un mondo di grandi nomi, di grandi cifre, anche di grande evasione fiscale. Quello che noi abbiamo cercato di fare invece è di accompagnare questo ritorno politico dell'arte e della cultura, attraversando questo decennio di crisi europee, con un festival che ha attraversato il nostro continente per affrontare alcuni dei temi più caldi dell'attualità, la crisi dei rifugiati, la crisi ecologica, evidentemente la crisi del l'Europa in quanto tentativo politico di superare i confini materiali e mentali dello Stato nazionale, sempre utilizzando l'arte e la cultura come chiave di accesso. È Un po' la parola chiave se vogliamo è mitopoiesi, ossia la possibilità della cultura di agire sulla realtà e attraverso quell'azione trasformarla anche nel reale, non soltanto commentarla. Questa unione di forze fra Trans Europa e BAM ha creato un programma effettivamente sinergico, completo, oltre i eventi che spaziano eh, in tutti quanti i lati della città e creano un una programmazione innovativa perché coniuga eh, nomi eh, fortemente conosciuti del mondo dell'arte contemporanea internazionale da Jonastal, Stahl, nella cui opera adesso siamo, a Milorao, a Tania Brughera, a tanti altri, con una fortissima partecipazione della città di Palermo, cosa che da sola TransEuropa non sarebbe stata in grado di fare evidentemente, e attraverso l'impegno del comune, delle uh, associazioni culturali e artistiche della città, abbiamo invece decine e decine di iniziative auto-organizzate uh, da questo straordinario fermento artistico che da alcuni anni è presente in questa, in questa bellissima città. Il titolo scelto per questa edizione è Ubermauer, oltre il muro,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 nella trascendenza di qualunque barriera. quindi il futuro è nell'oltremuro e la città di palermo da questo punto di vista periferica a livello geografico se la guardiamo dal cuore dell'unione europea eh, centrale invece in questa avanguardia di immaginare una nuova comunità appunto oltremuro